Quando abbiamo visto un famoso atleta keniano correre la maratona sotto le due ore abbiamo capito che scarpe con fibra di carbonio servissero soltanto ad atleti veloci, efficienti e soprattutto che volessero raggiungere obiettivi particolarmente sfidanti ma se poi facciamo mente locale possiamo capire che il runner podista amatore è voluto oppure no potrebbe non necessariamente aver bisogno soltanto di una scarpa super veloce ma anche di una scarpa con fibra di carbonio che si adatta ai ritmi di tutti i podisti e soprattutto al peso del podista stesso e Scott azienda presente in altri settori e da pochi anni anche nella corsa l'ha capito benissimo con il lancio di queste Scott Speed Carbon Racing, in effetti l'azienda è riuscita a realizzare un prodotto anche per le masse, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 250 grammi, 35 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede, drop 5, struttura come al solito a barchetta, ha a disposizione una piastra in firma di carbonio, tra l'altro in collaborazione con un'azienda americana chiamata Carbitex e eh, il cui logo è indicato di fianco sulla scarpa stessa, questa Speed Carbon, ora la chiameremo sempre così, ha in effetti delle caratteristiche uniche partendo dalla tomaia che è in un materiale TPU molto leggero, molto confortevole e paradossalmente potrebbe anche essere utilizzato senza calze ha uno spazio abbastanza importante per una scarpa da racing nell'avampiede ha dei lacci piatti una linguetta ovviamente racing e soprattutto un tallone abbastanza stabile che comunque al suo interno ha anche presente una sorta di imbottitura che consente al piede di restare abbastanza coccolato dal punto di vista dell'intersuola stiamo parlando di un'intersuola abbastanza classica in eva che comunque è relativamente dura anche se in realtà è comunque mediata la la corsa dal famoso Carbitex che consente a chi volesse correre velocemente di sfruttare al meglio eh, la piastra in carbonio mentre per chi volesse correre più lentamente grazie anche alla struttura abbastanza flessibile questa scarpa vi consentirà anche a coloro i quali volessero correre una maratona sopra le tre ore di realizzare il proprio personal best grazie soprattutto al fatto che questa scarpa non è sicuramente la più rigida presente sul mercato e al tempo stesso si adatta a tutte le velocità dei amatori. Dal punto di vista del battistrada troviamo un battistrada con una gomma relativamente dura nell'avampiede nelle parti esposte del tallone mentre nella parte centrale troveremo la gomma esposta oltre che ovviamente la piastra in fibra di carbonio ben visibile sia nella parte dell'avampiede sia nella parte del tallone. Noterete per chi avesse la curiosità e la voglia di guardare su internet che questa piastra non è assolutamente con una struttura monolitica e di conseguenza proprio per questa ragione riuscirete in effetti a correre sia velocemente sia lentamente. Nei miei test in pista questa scarpa ha mostrato davvero una stabilità eccezionale ma al tempo stesso che una velocità relativamente importante chiaramente i 50 grammi in più rispetto ai modelli super shoes della, delle aziende concorrenti potrebbero far storcere il naso a chi la volesse utilizzare al tempo stesso dal mio punto di vista ma anche del podista motore, un po' meno evoluto potrebbe essere sicuramente un fantastico alleato per chi volesse allenarsi e magari correre con una scarpa più veloce ma soprattutto per coloro i quali non avessero finora osato e voluto cercare una scarpa con fibra di carbonio direi che questa sostanzialmente potrebbe rappresentare un Ottimo compromesso, grazie soprattutto alla stabilità al prezzo relativamente basso. La suggerisco a tutti i polisti amatori. Chiaramente, per chi dovesse amare una scarpa con un'intersuola meno morbida, questa è sicuramente una scarpa super competitiva a livello di qualità prezzo come al solito Andrea Sofientina è venuto qualche giorno fa a casa mia gli ho chiesto l'opinione su questa scarpa voi nel frattempo stay strong keep running ci vediamo alla prossima io come al solito non è il momento giusto però vado comunque a bermi un coffee ciao Andrea abbiamo provato qualche ormai tempo fa queste Scott Carbon Racing Cosa ne pensi di questa scarpa? Cavolo, c'era ancora la neve, ma neanche tanto tempo fa, forse un ma mesetto la neve, fa. Ma la neve a Varese c'era a fine febbraio. Eh. eh? Infatti, infatti, era un mesetto <ride> fa che le hai provate, però in effetti si, corre forte con la neve lo sconsiglierei tutti io, quindi... Andrea, secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ma è una scarpa particolare, mi ricorda un'altra scarpa, ma molto più alta, una delle prime scarpe col carbonio che avevano fatto bassa e dopo l'hanno alzata questa qua l'hanno alzata praticamente, sembra il doppio di quella lì eh, ti dico, va un po' controcorrente, è una scarpa... Molto dura come, come intersuola, anche se dopo la parte interna è più morbida. Quindi gran stabilità data da, sembra quasi come se fosse una conchiglia diciamo, la parte esterna dell'intersuola dell molto dura e all'interno morbida. E questo secondo me va a vantaggio di tutti quei podisti amatori che non hanno la biomeccanica di corsa perfetta, che però comunque... Volessero correre relativamente velocemente. Sì, sì, fondamentalmente è una scarpa per correre forte. Alla fine ammortizzata perché c'è un sacco di intersuola. Diciamo che forse è, più, è una delle quali più adatte ai pronatori, magari non, non esageratamente pronatori, eh, perché sono un pochino più dure e un pochino più stabili. Poi eh, la, la conchiglia dura dura dura. Quindi sì, una scarpa forse tra le più stabili e alte col carbonio. Secondo te a che ritmi le utilizzeresti e a che ritmi le suggeriresti al podistamatore? Guarda, quando mi sbilancio con i ritmi ti dico solamente i ritmi gara. Ritmi gara che possono essere quelli da 10 km o da mezza maratona. Essendo una scarpa così bella e ignorantella, io l'avrei consigliata dai 4,30, ai 30, 4, 15 in giù. È cioè una scarpa che secondo me è sulle gare corte, tipo la 10 km o mezza, corse forte, forte, forte dove spingi danno il meglio di sé. Io un atleta da, da 5,30 km forse non lo farei correre con questa perché boh è una scarpa più, più davvero io la chiamo ignorante perché è una scarpa da. cioè che, che ti fa venire voglia di correrci forte, non è una scarpa tra virgolette da riposo, quindi magari una. adesso si posso dire qualcosa, una, una vapor che è molto più morbida è più accondiscendente questa qua è una scarpa nervosa da, da spingere forte però se dovessimo fare il video per chi corre la mezza maratona in un'ora e trenta questa probabilmente è la scarpa giusta Eh, un'ora e trenta ci sta, un'ora e trenta siamo a 4.15, 4.17 di media eh, direi che ci può stare benissimo siamo al limite con i ritmi però direi che, che ci va benissimo Sto ripensando al plantare ammortizzato e ci sta dentro una crema. A livello di distanze, io non la raccomanderei per correre una maratona. Tu, eh, fino a che distanze le suggerisci? Non è una scarpa da maratona, eh, a meno che sono una treta da 2 ore 20, allora ci potrebbe stare, forse anche divertente. Usarla per tanto tempo secondo me è stanca. A livello di battistrada, come, come l'hai vista? E, eh... Secondo te, nei cambi di direzione famosi, eh, cosa ne pensi? Sai qual è il fatto? Dico sempre che se corri su asfalto Potrebbero essere liscissime e non tenere in di conto. Eh, le magagne iniziano quando c'è bagnato, però se è sempre lì la prestazione col bagnato è difficile anche cercarla. Cambi di direzione, è una scarpa che corre un pochino più in avampiede rispetto alle altre. Eh, fondamentalmente io sono la persona meno indicata su questo perché quando faccio le curve sono un disastro completo. Io tendo sempre ad arrivare largo e cercare di, di passare alla corda e poi allargarmi, sono davvero se sono diventato vecchio o altro comunque i rilanci non li riesco più a fare non li faccio mai ho sempre paura di cascare anche quando faccio lento quindi ti dico con le scarpe alte sono sempre più o meno instabile a livello di eh, Tomaya come l'hai vista? Beh Tomaya Racing dall'inizio alla fine leggera leggera dove deve essere leggera e qua dietro vabbè per assurdo è eh, come si dice cucita su, su una conchiglia bella dura linguetta i racing anche lei direi che hanno tolto il peso dove potranno toglierlo. A livello di intersuola, hai già detto che è un'intersuola dura. Come l'hai sentita e soprattutto come la valuti? È un'intersuola un dura, però essendo così alta, comunque dopo quando ci corri anche sopra la senti che è dura, ma non così troppo dura, diciamo. È proprio una suola particolare. Ho sempre detto che sono le schiume che fanno andare forte, magari anche in questo caso. Eh, qua non senti tanto l'effetto molla che senti su, sulle Vaporfly, per dire però dopo fondamentalmente ci riesce a correre forte lo stesso quindi credo che in questo caso un pochino il carbonio invece che essere per la stabilità dia anche una mano in spinta non so quanto possa avere senso nella parte eh, del tallone credo che sia solamente per renderla stabile in questo caso e dissipare meglio energia comunque ti dicevo leggerezza, forse altezza e in questo caso comunque credo che il carbonio dia una mano davvero nella spinta Andrea, secondo te quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Facciamo le robe oggettive, dopo passiamo alle cose soggettive. Eh, la scarpa è, è traspirante, leggera, e stabile fondamentalmente dei contro non li trovo devo andare un po nel soggettivo adesso per, per la scarpa devo dire che ai tempi ero innamorato delle scarpe dure adesso mi sto innamorando delle scarpe morbide quindi questa qua credo che sia più una scarpa alla milani e non per me se dovessi trovare un difetto ma sempre soggettivo è che forse ehm, però anche lì è una stupidata eh, ho visto che su tutte le altre scarpe l'intersuola più morbida stava sopra e non sotto. Qua sembra quasi fatto al contrario. Eh, sicuramente ci saranno stati sotto degli studi. Forse se avessero fatto il contrario anche a, al piede avrebbe dato meno durezza ma più morbidezza. Non lo, so, non lo so. Ultima domanda, Andrea. Quando testeremo ulteriori scarpe di Scott, sapendo che comunque questa scarpa o questo marchio, già presente nel mondo del ciclismo, ha un ottimo rapporto qualità prezzo e sta prendendo piede nel, nella corsa. Eh, devo dire, qua gliela tiro la frecciata, la frecciata e credo che lo tagheremo, c'è il mio buon caro amico Jacopo Brasi che, che lavora per scotta e corre anche molto forte. E... Cioè, se ce ne manda qualcuno da testare a noi fa solamente piacere. Eh. Ma qu questa ce l'hanno mandata, eh, comunque giusto per. per Ma essere. noi Jacopo Brasi, quindi un richiamino a Jacopo glielo facciamo. Va bene, grazie Andrea. Stay strong keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima, che sarà domani per noi due, quindi full immersion.